È il 23 dicembre di 35 anni fa. Il treno rapido 904 partito da Napoli, ha superato Firenze e da poco imboccato la lunga galleria degli Appennini a San Benedetto di Val di Sambro, vicino Bologna, quando viene squarciato da un ordigno radiocomandato. Sono le 19.08, pesantissimo il bilancio, 15 morti e circa 300 feriti e poteva essere ancora più pesante se non fosse che un altro convoglio che viaggiava in direzione opposta era leggermente in ritardo sulla tabella di marcia e dunque i suoi passeggeri sono stati risparmiati da quell'inferno di fuoco eh, scoppiato all'interno del tunnel. I processi per questa strage porteranno alla condanna del boss mafioso Pippo Calò e del suo braccio destro Guido Cercola. Verrà Cessato, ma poi prosciolto come istigatore anche Totò eh, Rina. Confermata in ogni caso in tutti i gradi di giudizio la matrice eh, terroristico mafiosa con eh, inquietanti intrecci con la criminalità comune, i servizi deviati e l'estrema destra. Un mosaico che ritroveremo fotocopia nella ricostruzione di tantissime stragi di quegli anni.